Il bilancio della prima seduta della Commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica è già pesantissimo. Oggi abbiamo scoperto eh, che nessuna società di gestione ha assunto un ingegnere idraulico. Abbiamo anche scoperto che le società di gestione per trasmettere i dati all'ERSI, i dati contabili per il controllo analogo e l'analisi appunto dei bilanci hanno impiegato fino a sei mesi. Abbiamo scoperto che la Ruzzo che ha annunciato una settimana fa le diminuzioni del le tariffe fino al 10% a meno 10% non poteva annunciarlo perché non c'è stata di fatto alcuna riduzione perché non è compito della società di gestione ridurre le tariffe, ma è appunto compito dell'Ersi e di Arera e abbiamo anche scoperto, ce lo ha detto il presidente di Ersi Merolli che Cam è a rischio fallimento. Pensavamo che se i mesi non fossero sufficienti eh, per sviscerare tutti i problemi della eh, gestione del sistema idrico in Abruzzo forse sono troppi perché già il primo giorno abbiamo scoperto tutte queste cose.